4 maggio 2021, benvenuti, sono Sensei Maurizio Poli. Un bellissimo giorno, una bellissima giornata, una bellissima data. Sì, è una bellissima data, ma partiamo subito con la frase di introduzione alla puntata Come la luna del pozzo, la frase di Paolo Quello, tratto dallo Zahir. Chiudi la porta, cambia musica, rimuovi la polvere, smetti di essere chieri, e trasformati in chi sei. Benvenuti a Come la luna del pozzo, ma non sono solo. Buonasera maestro. Buonasera, Buonasera maestro. Mio... Tosta la frase, tosta stasera la frase. Buonasera maestro, ma vedi che spazio... Uno spazio, vedi fa... che spazio vuoto, interpersonale. Vuoto. Maestro. maestro, so che, mio cazzo, manca. mi mancava in questo momento di... Pre Presentiamo Maurizio Subito, la maestro. tradizione, come la luna nel pozzo, l'occhio la vede ma la mano non l'afferra. No, ma il nostro presidente? Salutiamo il presidente che sta tenendo il fortino. Come, come dire, come dire, come, come dillo, come Questa sera si riapre la palestra Bushida, Bushido in via Sondrio 14 a Brescia. Si rinizia! Si rinizia finalmente, festa. le palestre sono riaperte. Ma... Noi ci tenevamo a essere qui ancora in diretta, a dirvi questa cosa, le, le iscrizioni sono aperte, il momento è per noi molto emozionante perché... è, giusto. Sì, è il primo giorno di scuola, è il primo giorno Raccontami di scuola. Raccontami quello che mi hai detto nel backstage, cosa hai visto fuori dalla palestra? So no, che... Ho visto una fila veramente di ragazzi tutti emozionati, facevano la fila sotto l'acqua, pensate un po', per poter rientrare distanziati, come dice la Prassi, come dicono le regole anti-Covid, e ragazzi, poi stasera ho visto anche una novità, eh, maestro. Eh, una novità, una nuova segretaria Una no, nuova segretario mi hanno segretaria. detto che è molto, molto carina. Ma sì, sì c'è questa vista. sorpresa è questa vero, sera. C'è questa, vero, sera. Vero, è questa è vero, sorpresa vero, che il nostro presidente sarà. Il nostro presidente si collegherà con noi Accide, eh, Non ci lascia libertà di No, cosa pensavi dice, che Pensavo che ci lasciasse così un po' potevamo liberi Potevamo gestire liberamente esatto. la situazione Mi ha mandato una telefonata Prima dice ricordati Non che devi morire <ride> Ricordati il rinnovo delle cariche Sei già su un eh, filo aiuto, di lana aiuto, aiuto, Aspetta che mi abbottono la giacca <ride> Esatto mi sono dimenticato anche la cravatta, ho fatto una figura oggi. Non dirlo o non dirlo. <ride> allora, volevo iniziare con una lettura del, del così, maestro: una provocazione che ti voglio fare. Intanto che attendiamo. Abbiamo Beh. sicuramente più tardi anche il contributo della dottoressa Agnese Scappini, la nostra amica psicologa, ma ti porto su questo articolo di cronaca, che è il Nerio Alessandri, che è eh, il, patron il patron di Tecnogym. Tecnogym, ragazzi. Dice che... Sono riaperte, fa una sua piccola intervista sul discorso della repertura mm. e ci dice che dopo 12 mesi di chiusura, un danno economico di 2 miliardi di euro e 200.000 persone senza lavoro nel 2020, nel settore palestre, come ha dimostrato, c'è un'indagine che è stata fatta su questa cosa, ha andato finalmente il Via Libera a tornare in palestra. Lui dice, andare in palestra fa bene alla salute, dice, le palestre dice, fondatore e presidente di Tecno Tecnogym, sono state chiuse troppo tempo e penalizzate in maniera sproporzionata rispetto a altri settori che hanno già riaperto. Le palestre, come hanno detto più e più esperti che ha invitato in questo anno in trasmissione, qui su Well TV 810 il canale di Sky, bravissimo. la la palestra non è un covo di covid. La palestra è un punto dove si sta bene, dove si inseguono obiettivi sani, la salute è al primo posto. Sembra che l'hai scritto tu l'articolo. No, non l'ho scritto, magari. No, Ma no. Dice: L'attività fisica per il fondatore di Tecnogym è fondamentale. Dice la scienza, bene. no, Maurizio, non so che Luciano Rocca. Sì, è già qua. È già, ecco, qua, ecco, è, già ecco, è già qua è già buonasera, qua è già qua è già qua buonasera presidente. Buonasera. buonasera a tutti che Ciao bello vedere la presidente che bello vi, vi manco vi manco certo, certo, un vuoto, tantissimo c'è un, <ride> un vuoto qui c'è un vuoto ma vedete cosa sta succedendo lì certo. dietro vedete ecco. invidiosi Guardate. Guarda, guarda. Le cadute. Oh, questo è il no, jiu-jitsu. Esatto. Vediamo nell'angolo. Avete visto tutto. che bravi per le, con le distanze sono distanziati? Sì, ecco bravi. il nostro direttore tecnico. Vieni, vieni, vieni. vieni, vieni. Salutaci un po', come sei emozionato? Il primo giorno di scuola. Come l abbiamo detto anche noi. I ragazzi sono peggio <ride> che me. Di sono disgraziati come l'ultimo giorno. <ride> buonasera, buonasera, buon Sophie. lavoro. Buonasera no, se mi dovessero chiedere. Questo numero di cellulare è il nostro Cosa facciamo? Oh. <ride> <ride> dateglielo, dateglielo ragazzi. Va bene maestra. Dai vediamo Come un maestro? attimo cosa stanno facendo. Stavo giusto dicendo in tv... <ride> che vi sì? la coda fuori dalla palestra che arrivava fino su via Nuovi, tutti sotto l'acqua oh, no, in fila, no. in fila <ride> educati a prendere un, un po' d'acqua no, so, sono contenta perché è ritornato un po' di gente abbiamo ricevuto parecchie telefonate oggi quindi dai sono, riteniamoci soddisfatti Bene. E vedete che stiamo rispettando tutte le norme comunque i ragazzi sono distanziati anche col giudizio che che è uno sport da contatto eviteremo il contatto in questi giorni e cercheremo di lavorare in, con i bastoni, con, con i kata, insomma abbiamo eh, tante eh, di quelle eh. possibilità. Mi che... fa piacere vedere questa attività anche se è stato difficile aspettare questo anno e più ora raccoglieremo i frutti di questo meraviglioso albero che sono... Le arti marziali E tu Bene, ma, ragazzi, come, la vedi? come la vedi? Ti manca il G o oh, eh, Certo che mi manca <ride> Sì sì però stasera C'è la segretaria nuova Quindi sono in segreteria con lei Le sto dando un po' tu Un fatti, po' di dritta. no, no, di molto carina, <ride> no molto Sei tu su WhatsApp, no, <ride> no, guarda, non fare il furbo, lo so che sei tu che chiedi di vedere, di sentire no, che no, c'era una segretaria guarda, nuova, il nuovo, guarda, il telefono nuovo, <ride> adesso, prima facciamo questo collegamento, poi mi sposto nelle altre sale, se ci risentiamo tra dieci minuti vi faccio vedere la box, Grazie. Poi andiamo dal maestro Zapparrata con l'inciuga, e poi alla fine vi faccio vedere anche la nuova segretaria, va bene? Oh, oh bene, bene. vi aspetto tra dieci minuti. Bravi, Eita, fate i bravi! Eh? Ecco! Oh, anche se non è in video, anche se non è in video, <ride> ci segue sempre. Detto, io te da solo in tv 30 anni fa. Eh, eh, 30 anni fa esatto, facciamo delle maracchelline. Facciamo delle maracchelline, <ride> allora le stiamo facendo anche adesso. Però devo, devo farti i complimenti per la tua palestra, maestro perché si vede la vivacità, si vede l'energia. Grazie ma la palestra è nostra, è la nostra palestra, sì, eh. è inutile dire siamo tutti insieme nella palestra, questo, sì, questa famiglia allargata. Ci hai creduto, ci hai sì, faticato, sì, sì. faticato, quando magari qualcuno non ci credeva, qualcuno che non ti sì, ha dato sì, ma una sì. mano. Quando abbiamo aperto si diceva ma sei matto, tutti chiudono, tu apri, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. però hai fatto come imprenditore, hai sempre fatto un passo da imprenditore, rischiando un po'. Ma non è difficile, caro Sensei. Non è difficile quando si hanno vicino i personaggi che rimano nello stesso senso, che lavorano alacremente. Cioè, noi siamo un gruppo, siamo una famiglia. Il presidente è al primo posto mettiamo il presidente al primo posto, posto, ma tutto questo nostro staff che ha sempre appoggiato, abbiamo fatto insieme i muratori, gli inbianchini, ma i maestri di arti marziali, cioè, eh. quello che hai fatto anche nella riunione che abbiamo tenuto venerdì è una certo, riunione no. importante per noi, per la nostra sì. associazione, per il futuro perché bisogna fare anche questi momenti di riunione per condividere i progetti futuri, la parola futuro certo, certo, poca gente ai vertici che si trovano decidono e poi trasportano poi loro si sapere. fanno le cose, certo, si fanno certo, le cose certo. è stata bellissima, chiara, veloce, incredibile eh. molto, Poi molto. siamo finiti a tra luce vino, e vino dopo <ride> Dopo il nostro so che ci ha offerto la, il, il, il tutto però, che ringraziamo, ma il positivo è di stare insieme, il positivo sì, è di tornare, sì, sì. A, è stata anche una sensazione strana, dopo 12 mesi più gli altri che ci siamo persi, che ci siamo fumati, ah, sì, 14, mesi, 14 mesi, anche tornare così a mangiare una pizza sì. e bere una birra insieme, è festa, adesso è siamo. è stata festa, è stato un momento di, di, fare, di festa, sì. fare festa, non, non è sempre così, ci sono momenti di lavoro, ci sono momenti di impegno, è vero, di progettazione. È vero. Abbiamo avuto anche l'onore, e l'orgoglio di avere al tavolo con noi la cintura nera Luigi Cavalli, il maestro Mauro sì, perché... Metallo, che ragazzi in, in due, questi due ragazzotti, fanno 140 anni circa, ah, sì? cioè voglio dire, Però... settantenni con lo spirito da ventenni che ci mettono tutto quello che hanno, continuano a dare... Segnale positivo, segnali, bisogna se, fare, dobbiamo fare. Si se posso dire, nelle altre nazioni ci sono le regole, c'è un vertice, c'è un caposcuola, c'è un presidente, però tu hai sempre dato, nel passato, ti conosco, anche adesso, il tavolo è tondo, come se fosse il tavolo di Re a, tu, a tutti i cavalieri dai modo di poter esprimere quello che fanno. Assolutamente, il, il nostro marchio, il drago la tigre, e l'ideogramma che sotto dice, Camon, stemma di famiglia, la famiglia è questa. È vero, c'è un padre di famiglia che si prende a volte i complimenti e a volte le legnate. Più legnate, più ma, volte, ma più... i figli sostengono, sostengono sempre, ma scherziamo. E poi... Quindi è molto bello poter far ascoltare e dare possibilità a tutti. Sì. Abbiamo visto chi segue il corso dei bambini? Io, io, io. Abbiamo pensato a te. Sì. Ci dai una mano? Sì, sì, mi piace molto, anche perché la Presidente e noi la scherziamo un po' perché non c'è innanzitutto. ma... <ride> perché la psicologia ha di conoscere poi l'indole delle persone per quello che possono dare, come sì, lo possono sì, dare, sì. le loro doti, i loro talenti. Il, il nostro presidente dice spesso, io sono il direttore dell'orchestra, devo soltanto dare il pezzo giusto al componente giusto. È... L'occhio ci vuole, la sì. vigilanza ci vuole, le regole ci sono, come avete visto in palestra, le arti marziali il no contatto, ognuno ha il suo pezzo di, di metro di distanza, sì. Non c'è contatto, però adesso l'arte mananziale del Jiu Jitsu permette di potersi allenare il corpo e la mente anche con tutte le tecniche, non solo con il contatto. Eh sì, sì, sì tranquillamente, tranquillamente. Poi dobbiamo anche seguire come sta andando questa tremenda malattia. Calano i casi, calano i defunti, eh, i vaccinati siamo sempre di più. Quindi ragazzi, piano piano... Sono segnali positivi perché noi stiamo seminando adesso per poi la grande ripartenza di settembre. Certo. Certo. Abbiamo voluto dare, avete voluto dare, e ti metto il cappello di imprenditore, cioè del titolare della palestra, non solo di soche, nel senso che dal punto di vista imprenditoriale adesso è un po' in perdita l'operazione, è eh beh, in perdita. Eh beh, è, un è un attimo in perdita, è un attimo in perdita. Ma questo voler seminare adesso per poter raccogliere poi iscritti Ma a settembre. Assolutamente, Quindi, Cadere sito uscito palestre... Punto ci sono tutti i riferimenti, i corsi, i numeri di telefono, le mail, qui c'è un numero di Whatsapp che segue, che io non sto ancora controllando, per parlare Dove con noi. Dove siamo coordinatore? La via, la via. La via? Non lo diciamo mai. Non lo ricordo mai, via Sondio mi pare. Via Sondio mi pare 14. 14 mi pare. <ride> A, Brescia. A, Brescia, A Brescia, via Sondrio 14. C'è sempre una lezione di prova. Assolutamente sì. È ancora in vigore, come il nostro Presidente ci ha detto, per tutti gli operatori sanitari medici, os, infermieri che hanno operato e stanno operando in questa durissima battaglia la possibilità di avere un mese un mese gratuito, completamente, gratuito. completamente gratuito della palestra, quindi potete provare tutto, anche l'iscrizione alla palestra, la copertura, la quindi eh sì. quando diciamo gratuito, tutto gratuito per gli operatori sanitari, medici, infermieri, os, tutto quanto fa in ruota, chi ha condotto un'ambulanza, insomma Tutta la cerchia delle, delle, della sanità noi la rispettiamo. La regia ci dice: 2-1. Eccola, rieccola. Qua. Eh, rieccola, sì. rieccola. Sì, rieccola. La <ride> Che stupidate state dicendo senza di No, me. stavamo giocando noi. <ride> stavamo parlando, dopo andiamo a cena, c'è la bella macchina. <ride> sì, poi... vi sento, vi sento che regalata a destra e manca. Ah, no, ci, no, sente, no. ci sente. ci <ride> Eh, ho sentito, Mannaggia. vi sto tenendo d'occhio. Ma è lei, il presidente, che regala, è lei? È lei che regala. Lei. <ride> noi siamo <ride> i promotori. Noi siamo solo dei messaggeri. <ride> vedete ragazzi, la box, la bella, bella, bella, box, box, guardate. Oh, il maestro spagnoli salutare il maestro Spagnoli? Eh, adesso ecco, dai un secondo, un, frigo, un secondino che è tutto bello carico, agitato Adesso lo facciamo venire Le figure, bellissimo, bellissimo. Anche loro bellissimo. distanziati? No, Sempre distanziati dentro, e, ma... eh, Cerco di farmi, di farmi vedere eh. Aspettate ragazzi Certo, eh. ci sei, ci sei Vediamo Vediamo, una pausa, eh. Vediamo. Sono tutti belli carichi però, okay. eh. Sono tutti belli carichi Vedi sì, maestro ho se pezzi, chi li Ma io l'ho visto là per terra quei sacchi lì. <ride> eh, sì. sinistra Vediamo. C'era stato il presidente che li ha riattaccati uno per uno. Io allora. Il presidente, sì. Io vediamo, maestro, ci dici Maestra. Okay. Mi Maestra? Visto, Maestra? Mi ha visto, mi ha visto ragazzi. Sì. Eccolo bene, qui. Bene, bene, quando uno insegna. ti salutano i maestri. Eccolo qua. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao, maestro. Ciao, ciao, maestro. ciao Cristiano. Ciao, ciao Cristiano. È bello vedervi. Finalmente <ride> ce l'abbiamo fatta. Ragazzi. Finalmente. di parte. tanto che si riaprisce. Questo è il primo spiraglio e... Bellissima la gente qua palestra che si allena Felicissimi, volete chiedere qualcosa al maestro? Siamo felici insieme a lui e sentire l'emozione L'emozione l'abbiamo già sentita dalla sua voce Finalmente siamo grazie, ripartiti grazie. Per chi volesse provare c'è sempre la lezione di prova maestro? chiedono se c'è la lezione di prova certo. certo sempre, sì sì sì assolutamente la prima è sempre interlocutore nel senso che si sì, prende confidenza e si ha un assaggio di quello che può essere l'allenamento tutte le volte non è uguale quindi 4. spero che la prima volta invoglia una seconda e quindi una terza è eh, bello bravo, carico bravo, il nostro bravo, Cristiano bravo. ragazzi eh? è bravo è bravo sentite come carico entusiasmo e Andiamo. io lo lascerei andare se no, rischio di prendere magari un certo, gancho so me a, a, mercoledì, a, mercoledì, a mercoledì ciao grazie aspetta ragazzi andiamo a spiare, a spiare un attimo qua ci siete? Siamo, vediamo ci cosa siamo, fa il giudizio, lo vediamo? Eccoci qua. Sì, lo no, vediamo. Ragazzi, Eccoci ancora ci con le cadute Vai. ancora con le cadute me li sta massacrando questi ragazzi eh, esatto eh, le, Però... le basi sono importanti eh, Esatto, Eh, maestra posso chiederti una cosa? dimmi il numero di telefono della palestra per chi volesse contattarti. Certo, disfuzione. 030 355 1240. Beh, Grazie, perché noi abbiamo detto la via, il sito, sì, ma io, fine, ho io non mi ricordavo il numero di telefono. Io. Eh, lo so, lo so. Io neppure, e siamo in due. Siamo in due. <ride> <ride> mi chiedono il tuo numero di cellulare, ma non lo sto dando. Ci, mi, sto tenendo no. due, maestro immagino guarda quando vedranno detto che stai meglio con i capelli adesso giovedì vado di nuovo dal parrucchiere e li farò lisci va bene? va bene maestra va bene. comunque quando vedranno la segretaria aiuto si scatenerà eh, l'inverno che saspes che saspes <ride> <che suspense, ride> eh, eh, sì, sì. sì. bene ragazzi allora tra dieci minuti ci troviamo col winchun va bene? va bene maestra, qui, siamo siamo qui, grazie, fate siamo i siamo bravi qua. grazie ciao sì, siamo Fatti i, bravi, fatti i bravi, chissà perché sì, continua a guardare bravi. a me quando dice fatti i bravi. Non lo Lorenzo, so. nascondi le ragazze, di cosemetti metti subito. Esatto, basta, basta, Lorenzo, basta donne nel, nel backstage. Quando vuoi, Lorenzo, se vuoi mandare il contributo della, della dottoressa Scappini, che ci ha mandato Volete, un piccolo voletevi. contributo sul movimento, sulla parola movimento perché l'aspetto dell'attività fisica è anche l'aspetto psicologico assolutamente. c'è sempre una speranza e la speranza ha un luogo il luogo della speranza è il movimento noi siamo esseri in movimento siamo esseri in divenire come diceva Eraclito cioè ogni cosa nasce rinasce, si rigenera grazie e nel movimento il movimento tra l'altro non solo ha un luogo, ha anche un linguaggio il linguaggio del movimento è il ritmo noi siamo esseri ritmici, la natura è ritmica. Se noi rispettiamo il nostro ritmo e il ritmo naturale delle cose, troviamo il giusto equilibrio e possiamo così fare ogni cosa. Ma qual è allora il primo e originario movimento che ci insegna tutto e ci dà il ritmo? È il respiro. È la respirazione il nostro primo movimento. Quindi respirate, mi raccomando. 60 secondi di psicologia finisce qui, e alla prossima occasione. Agnese Scappini, chiocciola libero per scrivermi. Grazie, Grazie dottoressa. dottoressa. Perle di saggezza, ragazzi. Respirazione, movimento, tutte cose che servono alla mente. Dicono: la mente fa e il corpo segue, nello spirito di Samurai. Assolutamente, assolutamente. Perché? Assolutamente, ma assolutamente. assolutamente come dici tu, so che quando ci fai vedere alcune tecniche superiori dice l'estensione della la katana e l'estensione del braccio la mente deve essere maggiormente concentrata quando usiamo le armi perché eh sì, ci sì, vuoi sì. lì in quel momento concentrati allarghiamo la nostra sfera interpersonale dalla larghezza delle braccia allunghiamo e con la spada e con i bastoni eccetera. anche perché la spada ti fa tenere a distanza eh, hai voglia. anche il bastone ti fa tenere a distanza la, allora. la possibilità di allenarsi dal punto di vista psicologico, mentale e fisico Perché dici fisico? Fai un'ora solo con il bocken di legno La spada di legno, legno esatto, esatto. un'oretta di esercizio Ma Stavo pensando, maestro Maurizio mh, Stasera riaprono tutte le palestre d'Italia Tutte, tutte Italia. Il tempo dalle nostre parti è stato clemente con noi perché piove e la gente viene volentieri in palestra ma ho visto un sacco di entusiasmo, un sacco di volontà di ripartire c'è gioia, c'è voglia di... siamo come una molla tenuta così schiacciata la molla di un abiro. e adesso... adesso... è stata lasciata e PAM! e parte anche perché ragazzi giovani, ragazze abbiamo ricevuto messaggi, prima ti ho fatto vedere di ah, allieve sì, sì. che si scusavano nonostante aveva un problema con la mamma non posso venire, vengo mercoledì prossimo, Questo è lo spirito, certo, certo. questo è lo spirito non, maestro. Non mollare, cioè non mollare, oggi non posso, non arrivo, non, non, non accade, non, non perdi nulla che non sia la tua retta di allenamento, la settimana prossima, mercoledì, noi siamo di nuovo lì, la settimana prossima e così ad andare, andare avanti negli anni, ma sai Maurizio che abbiamo già organizzato uno stage, davvero maestro, chiuso il 13 di giugno a Piacenza? A Piacenza saremo il 13 di giugno. Penso sia Gazzola il paese corretto. Sì, Gazzola, al palazzetto di Gazzola. Ospiti del maestro Sian Stefano Cassinelli. E di Chiunque consigenza. volesse venire a vedere e avvicinarsi a, provare, a noi può certo, provare certo, certo, certo. Nel, nel rispetto delle regole che gli insegneremo lì al momento per approcciarsi, per sì. fare un primo passo. Le porte del dojo sono aperte più che mai. Abbiamo sempre aperto questo dojo virtuale. Adesso le porte della palestra sono aperte. Come dicevamo, potete provare una lezione di prova di tutti gli stili che state vedendo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. quindi la lezione di prova è un assaggio, un aperitivo, un così un happy hour delle arti marziali della palestra per vedere e conoscere i maestri che sono a disposizione. Una ventina di anni fa vi era uno slogan: provare per credere. Sì, provare per, provare credere. per, credere. Provare per credere. Basta. Provare un po' di volontà ragazzi. Magari... Giù dal divano, innanzitutto, giù dal divano. E magari si incontrano dimensioni che neanche ci si aspetta. La PlayStation lasciamola stare un attimo, il campionato di calcio è finito, gli europei sono più avanti, mm -hmm. quindi abbiamo tempo di poter riprendere questo mese che sta finendo di maggio, è tutto giugno, tutto giugno. Tutto giugno, assolutamente. E poi se vorrete luglio... Come luglio, no? Come... dipende dal numero degli iscritti, noi ci siamo anche a luglio. E poi la grande, grande, grande ripresa con l'open Open Day che faremo a settembre. a settembre, chissà cosa pensa il nostro poi Presidente. Poi a settembre la World jiu -Jitsu Federation farà il congresso internazionale proprio a Brescia, ecco. sul lago di Zeo, organizzato durante la settimana europea dello sport. La nostra Presidente si sta dando da fare tantissimo sì, anche per poter portare a compimento questa costruzione di questo enorme eh, raduno. Saluto la scrittrice Annalisa Molaschi di Cremona che sta finendo, io lo dico un segreto, un libro mm. che tratta sulla eh, fatti di cronaca veri, sulla violenza sulle donne Mannaggia. quindi noi ne abbiamo già trattato con le psicologhe eccetera, sì. questa è una scrittrice che ci teneva la conosco, ci teneva a dirlo la, magari a settembre quando uscirà il suo libro avremo piacere di averla perché è un tema che ti sta a cuore, che sta a cuore esatto, la nostra Presidente esatto. e qui parliamo proprio di, di vita vissuta, non voglio spoilerare niente perché sennò dopo vengo eh, sgridato, è sì, un libro bellissimo È un'occasione per promuovere i corsi di difesa personale femminile che la nostra Presidente tiene ma tu hai fatto partire con questa tua idea non sai che cosa, il movimento anche con la dottoressa Frola e con la, la eh, come si chiama il sindaco di Brescia che non mi ricordo più eh, siamo messi bene. Siamo eh, messi bene, sì. Messi politicamente sì. siamo messi bene. Il suo nipote, l'avvocatessa che ci si sta dando una mano anche lei, quindi ci sono già delle webinar su queste tematiche qui e che poi sfoceranno magari in palestra da noi a tenere un corso di difesa personale femminile in cui porteremo tutte queste donne che stanno affrontando questa tematica sotto vari aspetti, avvocato, eh, psicologa, certo. scrittrice, educatrice finanziaria come la Giussi, insomma. Tutto questo panel e, e quindi anche l'insegnante di, di difesa personale. E, e la nostra Presidente verrà coinvolta poi in questi Prevenire webinar. Prevenire è meglio che curare. Eh? Sì. Saper muovere, sapere cosa dire, come agire, come muoversi, non serve stendere nessuno o colpire nessuno. È molto importante il nostro portamento. Anche perché vediamo continuamente purtroppo fatti di cronaca che non sono simpatici... Mannaggia, è vero. Non sono simpatici con, con, soprattutto sul discorso della violenza sulle donne e un'altra tematica che hai sollevato tu che mi hai dato lo spunto, ancora gli scontri giovanili, le risse tra i giovani eccetera eccetera, c'è stata notizia di cronaca, eh, spedizione punitiva tra Leno e Gambara, giovani di 21 anni accoltellati, qui sarà rissa all'improvviso, quindi tutte queste tematiche abbastanza forti che ci sono, che tu hai sollevato in pandemia, che si Io stanno... Sollevato e dialogando simpaticamente con il nostro sindaco diceva non abbiamo più la leva militare del buono no? ma, ma, ma abbiamo le palestre di arti marziali dove la regola è importante come se fossimo un esercito quindi mh, come si entra, come si esce, come si saluta, come si rispetta abbiamo bisogno di questo? Ci siamo, dobbiamo tutti insieme unirci e cercare di fare quadrato intorno a questi ragazzi perché hanno soltanto bisogno di aiuto mi spiegavano che i bambini hanno bisogno di regole anche se loro cercano di, di svicolare le regole hanno bisogno di un genitore che gli dia sì. delle regole e saper dire dei no delle regole così quando c'è la nostra sì, famiglia sì. ci sono delle regole precise di etichetta, di comportamento e di sì, sì, sì. come si sta all'interno del dojo perché questo ti comincia a l'autocontrollo ti comincia a formarti anche la tua mente nel momento del, della, sì, eh, della necessità e di reagire solo e se e quando potrebbe essere in pericolo la tua vita o uno dei tuoi cari poi c'è una grande legge da noi artisti marziali che è quella di far capire quanto sia dura sopportare il dolore quindi una volta che ho provato a schiacciarmi un dito, sto molto più attento Il dolore, il dolore come dice il nostro so che è un, un ricettore velocissimo, arriva subito al cervello. Eh, subito. Prima anche del piacere, quindi il dolore, imparare a gestire il, il dolore è importantissimo. Noi stiamo vedendo le, le, le... il numero di Whatsapp ragazzi, non è un numero diretto da poter chiamare. Eh. Solamente un numero di Whatsapp per... Buonasera da Mario da Milano, complimenti alla Presidente. Aiutare il settore è indispensabile per il benessere di tutti. Mario, grazie Mario. Grazie, grazie, grazie. grazie. Ross, eh, basta, questo è il, primo, è, il primo, è il primo messaggio che ci è arrivato. Quindi il numero di WhatsApp che vedete scorrere sotto per poterci parlare, scrivere in diretta. Ci fa molto piacere dialogare con voi. E... Stiamo attendendo poi il collegamento nuovamente dalla Bushido sì, Palestra. Sì, sì, 14. quello maestro Maurizio. Dimmi. Mercoledì anche noi due saremo sul tatame, finalmente. Sì, finalmente. Eh. Sì, abbiamo avuto un piccolo assaggio, almeno parlo per me, piccoli assaggini, sì, così, sì, in distanziamento, sì, sì. sempre nel rispetto delle norme, perché come rispettiamo le regole che ci diamo nelle arti marziali, in palestra vengono rispettate ferre le regole che ci sono ancora adesso, in attuazione, eh, certo. anche perché distanziamento, disinfestazione, eh, di... eh, sì, sì, sì. sanificazione prima, durante l'allenamento. Eh, sì, sì, sì. Ogni cambio, ognuno si porta le sue cose, gli spogliatoi sono chiusi, niente doccia. Eh, ragazzi, il sacrificio, anche questo. Seguiamo, seguiamo le, regole, le regole, non le reg vogliamo creare nessuna. Situazione che possa dire da domani chiudiamo di nuovo, no, no. Eh, vogliamo rimanere aperti ora vita naturale durante. E poi sicuramente con, eh, con eh, la progressione che c'è: da luglio le, riporto quello che dicono mm. i nostri governanti. Potremo togliere le mascherine, quindi se potremo togliere le mascherine, quindi torneremo anche a, a poter fare gli allenamenti un pochino più tradizionali, certo, quindi anche certo. con il contatto. E quindi a settembre. Bambini in sicurezza, adolescenti in sicurezza, certo, senior in sicurezza, certo, certo. tutti donne in sicurezza, tutto in sicurezza, perché anche la se, salute è importante. Sì, esatto, anche se la mascherina non è un grandissimo sacrificio. Se ci aiuta ad evitare questo contagio, ben venga la mascherina. Se ci, ma ci, ci aiuta a tenere, a tenere lontano questa maledizione, questo maledetto esatto, virus, esatto, aiuta esatto. tutti. Certo che lo sport è importante, certo che il sistema immunitario, lo dicono i, i professori i medici che... Rafforzare con lo sport il sistema immunitario è importantissimo perché ci permette di difenderci. Abbiamo il collegamento? Dall'alto ah, del cielo ecco, ecco che appare il nostro Presidente. presidente. Eh, questa volta qua siamo nuovo, nella ragazzo. sala rossa e vediamo i cartelli che dicono per chi parla? La con chi sta minima. parlando Presidente? Con chi, chi parla da sola Presidente? Parla... Guardiamo, guardiamo cosa dice il nostro maestro Giovanni. Cos'è questa sala, Cosa fanno qua in questa sala, maestra? Stanno facendo allora. Wing Chun. Ah, Adesso di ci di... faccia spiegare bene da lui. eh? L'arte di Ipman. Eccoci. Ipman. Esatto, bravissimo. Prego, vieni che ti salutano. Ah, il maestro da parrata. Ciao, Giovanni. Ciao, maestro, ciao, ciao Giovanni, maestro. Ciao, <ride> ciao. Ciao a tutti, Che piacere. Grazie. Tu senti no non senti? No, no. No. Che piacere rivederti. Volete chiedere qualcosa, al maestro? Sì, voglio chiedergli una cosa: io quando è che mi ridai i 50 euro che gli ho prestati a ottobre? Di solito che mi... vuole i 50 euro che ti ha prestato? Vabbè, ma è un <ride> quando ci vediamo, <ride> <ride> ci me ne altri 50. Ma no? oh, <ride> sei contento di aver ripreso? Qual, qual, qual è stata sia, la sua prima, prima emozione? Abbiamo, ci diciamo, stasera Come è stata la prima emozione? Chiedono? Beh, è stata bella impegnativa, sì. Eh, sì, nel senso che rivedersi in presenza dopo tanto tempo che ci siamo visti solo online, eh, insomma, è stata veramente molto... Perché il Gio maestro Giovanni continuava a fare corsi online, sì, sì, quindi lui ha tenuto alto il suo gruppo. Grande maestro, grande persona, Grande persona, tantissima stima nei suoi confronti. Puoi, puoi dire al maestro Giovanni che prima sono partito da lì per venire... Riprendo, ragazzi. Ah, ecco, l'abbiamo perso e non vi sente eh, per quello eh, capito, perché non sente eh, ho quello capito. che Io ero dita. emozionato io vedendo la gente fuori mi immagino Hai visto? Maestro, maestro avete visto la, la nostra prima sala? bella la prima sala, bella la prima sala. Sì. Ho, tolto, palchere, ho tolto il bellissimo. tatami, vedete che è rimasto il palchetto, meraviglia eh? il tatami lo vediamo là nell'angolino è là nell'angolino il tatami là. Bene, di come bene. sta andando che vi ho perso un po' adesso Noi ci sono due modelle che vorrebbero Fa la selezione per sostituirti, Presidente. Alla prossima puntata va bene. chiuso la chiave alla porta perché oh, non, sappiamo, più non quali... sappiamo come difenderci, maestra. Noi dobbiamo difenderci. Arrivo, fare. arrivo, ragazzi. Arrivi. Arrivo. Adesso vado in segreteria col prossimo collegamento vi faccio conoscere Chiara. Oh, va non bene? è che poi salta il collegamento, e non è che salta al collegamento, no? Eh, per tranquilli, non Da tra quanto, tra quanto ci rivediamo, maestra. Che siamo sentiamo già la tua mancanza eh, eh, a breve, a breve, dai 5 minuti di traduzione. Quindi alla segretaria che, che gli facciamo arrivo, le domande, eh. la via, il numero no, di no, telefono, dai, queste cose. È sì, arrivata, sì, sì. è appena, no, è appena arrivata, arrivata dai, dai, lasciatela stare. <ride> Fatela ambientare, non vorrei che non mi tornasse mercoledì, ragazzi. Va bene, maestro, <ride> comandata <è> <ride> con, con, con la rilevazione delle temperature. C'era qualcuno? bene, con... tutto bene? Eh? Tutto no, bene. tutto bene, tutto nella norma, tutto tutto a posto guarda, ragazzi, stai pubblicizzando il nostro defibrillatore alle tue spalle sì. così come le, tutte le insegne: per di qua si entra, per di là si esce. Anche lontana. la cassetta del pronto soccorso la cassetta del pronto qui. soccorso con gli scongiuri vicino. Che serve a esatto che esatto. Senta. Che serva mai, che serva mai, che serve mai bene, quindi sei bene, felice, ragazzi, presidente? Dai... Sei felice di. Molto, questa riapertura, molto. bene, bene, bene, sono, quindi sono siamo contenta, felici anche noi, sono, siamo molto felici anche sono, noi Presidente. Sono molto felice di essere qui dalle 8 di mattina e di finire alle 10. <ride> sembra <la> che <fedevole. ride> la... come dire voi non ci siete mai <ride> ma, noi ma, presidente <ride> quindi di... sono felicissima non si vede dal viso non si vede non si vede è <ride> eh, caro va bene va bene allora a più tardi, a più tardi. grazie ciao Agevo... ragazzi agevoliamo, ciao ciao oggi vogliamo vuoi ti faccio ridere maestro c'è questo indice che sul consumo dei rossetti sì? ci hanno fatto un indice secondo alla tendenza delle, delle donne, si spendono di più, si spendono di meno, eccetera. E negli stati di, nei momenti di crisi si notava sempre l'aumento del consumo del, del rossetto, mm -hmm. perché il rossetto dice almeno sono a posto. Con l'uso delle mascherine <ride> l'indice è sparito, un disastro. Un disastro, un sì. disastro. adesso però è tornato a muoversi questo indice, che è Lipstick. Index, si chiama così, Lipstick, quindi... Ah, una cosa che si mangia, quella <ride> Era solo per fare un piccolo... Ma infatti hanno provato anche con le mascherine trasparenti a livello labbra. Per, esatto, per esatto. Questi signori per tirare su un po' il settore. <ride> Ma il settore Niente, difficile. mi ha mandato una, una bruttissima immagine, un professore di matematica che mi segue sul, sul fitness. <ride> sul fitness. Oh, fa vedere gli omaccioni. Gli omaccioni. No, gli omaccioni. <ride> non vogliamo vederli. esatto. Esatto. Ma tornando a noi, per quanto riguarda l'attività che si vengono svolte all'interno della Bushido Palestre, sono, va bene, il Jiu Jitsu perché è il nostro amore, è, eh beh, sì. lo, lo citiamo. Dojo della World Jiu Jitsu Federation, l'Hombu Dojo è la sede centrale dove... Si sviluppano e il programma tecnico e gli stage importanti e Io i uno, diplomi. A proposito e... su questa cosa ho uno spoiler ma non so se lo potrò dire. Andiamo avanti. Poi maestro c'è la box, ho visto, box, light, box. Box, light esatto. box. Cosa vuol dire light box maestro? Che è più o meno, è più o meno come la box che vediamo alle Olimpiadi. Non ah. conta il KO, non c'è il pressing ma si studiano le, le, le tecniche di pugno senza ledere al compagno. È una buona tecnica di, di, di riflessi, di, di respirazione, preparazione atletica incredibile, di preparazione atletica incredibile. Ed è, è, ed è una box senza voler però, infierire contro il compagno di squadra che non è un avversario ma è un compagno di lavoro. Anche nella box vedo che però ci sono tutte le età maestro, dai giovani, uomini, donne, è veramente tornata in auge e questo mi fa molto piacere. È chiamata anche la dolce arte, avrà un perché, giusto, giusto. Giusto, abbiamo. La nobile arte. Abbiamo, Noi abbiamo due colonne, eh, Cristiano Spagnoli che abbiamo visto e il papà che... Salutiamo affettuosamente. Assolutamente. Vedremo, Gian Battista lo troveremo sicuramente mercoledì. Sì, lo troveremo Gian Battista Spagnoli sì, che salutiamo, sì. è il suo nipotino. Ma poi abbiamo anche, ho visto, un, eh, il Win Chung. lì avevamo un nono grado superiore, un, da noi nel Jiu -Jitsu si chiamerebbe Dan, da loro ha un altro significato, ma vuole dire nove gradi oltre la cintura nera, Quindi, come il tuo maestro, come se il posso... mio, ma come... lasciamo, è, è una vita dedicata al Wing Chun. Quindi anche lui, materie. anche lì ho visto ragazzi giovani, meno giovani, Sì, sì, e sì. il Kung Fu può permette anche loro una buona mobilità, anche loro hanno la filosofia del cerchio della vita, Molte tecniche di Jiu Jitsu vengono sì, sì. anche... Da... All'interno poi del Wing Chun troviamo San da, troviamo il Qigong stesso, quindi dalla tecnica di respirazione alla lotta vera e propria. E siamo già a tre attività. Poi abbiamo anche la possibilità di avere il Karate per i bambini, mi ricordo male. Dovrei dire, per non saltarne nessuna, siamo veramente in tanti. La Kickboxing che arriverà stasera, kickboxing. magari riusciamo a spiare anche qualcosa. Del maestro Ferrari che Del salutiamo Ferrari. e della... I malandrini eh? dei malandrini sì. con la maestra... Camilla. Camilla che salutiamo. Salvi, sì, anche Camilla bene. Salvi che salutiamo, grande grande allenatrice piena di energia sempre qui. Argento Vivo, io la chiamo. Non dobbiamo dimenticare il Pilates. Pilates, che c'è all'interno. E poi là. tutte queste nuove arti miste MMA, piuttosto che Brazilian Jiu Jitsu, piuttosto che Salto del Pasto Trio della Cinghia. Abbiamo qualsiasi cosa che si possa chiamare combattimento o arte marziale. Sul sito Palestra, palestrabushido.it trovate tutte queste attività, la cosa bella che ha fatto il nostro Presidente e il nostro SOC è che trovate i nostri faccioni, certo. chi siamo, cosa facciamo, ci mettiamo la faccia in questo cose. E da cose. dove veniamo? E da dove veniamo? Perché... Ricordiamo che la nostra palestra è certificata EZIA, quindi è certificazione europea, i nostri docenti sono tutti certificati. certificati quindi... In questo momento ha un valore importante, lo diciamo perché certifica la professionalità delle delle competenze che ci sono, sì. l'aggiornamento professionale che viene fatto costantemente. Sì. Le regole che in tutta Europa valgono, valgono anche in Italia e a Brescia, E a Brescia, a Brescia, Brescia, palestre. Brescia palestre. Noi siamo anche in grado di dare dei bonus, dei, dei bonus ai nostri iscritti, che possono usarli per la scuola se sono lavoratori, per avere. Dei privilegi anche a livello lavorativo o di studio, ragazzi. Anche no, ci no. sono queste ore sì, formative sì, che sì, possono essere rilasciate sì. per partecipare agli stage, per gli studenti universitari, docenti. Abbiamo questa possibilità di poter rilasciare queste certificazioni che fanno curriculum, fanno per gli studenti, invece per un professionista, un docente, eccetera, fanno, sono richieste. Quindi se partecipano alla vita della palestra in tutte le maniere, o dal punto di vista pratico o dal punto di vista anche di docenti, noi possiamo rilasciare le ore oh, di certificazione. Assolutamente. Con sì. la tua firma, Presidente. Assolutamente. So -che, con la tua firma. Questo non è un fatto secondario, fa la serietà dei docenti, fa la serietà dell'associazione della SD e crediamo anche nelle... Nelle persone certo, che ci, chi, certo. ci operano. La nostra associazione sportiva, come stavi dicendo giustamente, è la nostra federazione che è la World Judicial Federation e così è la certificazione EZIA. Allora facciamo finta che non protezione. ci sia nessuno, maestro mi stavi dicendo che forse c'è un nuovo libro in cantiere, non so, ho forse, detto qualcosa, ho detto se... qualcosa, mi è scappato è qualcosa. C'è un libro in cantiere, stiamo, stiamo lavorando con il presidente della World Judicial Federation Italia. Un tuo nuovo libro maestro? Un libro, sì, il programma tecnico di questa scuola eh, internazionale, noi parliamo della nostra nazione, quindi livello Italia, stiamo cercando di mettere insieme un programma che sia semplice per far sì che tutti quelli che amano le arti marziali possano accedere alla magnifica, meravigliosa arte marziale del Jiu Jitsu con pochi scogli da smussare con pochi spigoli. Quindi una le, volta entrate... Tra le 250 eh, tecniche che tu hai facciamo una spremuta, un'essenza... Un e ne tiriamo fuori 40. Con queste 40 tecniche aiuteremo i nuovi addetti a, dalla cintura bianca alla cintura marrone, ma soprattutto vogliamo aprire le porte ai vari stili di Jiu-Jitsu che possono avvicinarsi a questa meravigliosa arte marziale intesa come, come intendiamo. Quindi di... riapriamo le porte a chi vuole... Sì a tutti gli stili, a tutti gli stili di Giujitsu, per sedersi di nuovo alla tavola di così tonda. Tavola no, no, rotonda. Noi speriamo di riuscire a pubblicare questo libro magari per settembre durante il convegno internazionale. Sarebbe, Sarebbe... la ciliegina sulla torta, ma non è facile, come direbbe il Presidente. Voi parlate ma io lavoro, ma io lavoro. Ma tanto non ci sta sentendo, quindi il presidente non ci quindi, sente, quindi... non c'è, vedete che ci non lavorando, posso allargarmi anche qua, non c'è, non c'è sul Trespolo. Stiamo Com lavorando. Comunque, Comunque lei bene, sta lavorando sì. veramente in palestra, sì. lavora tanto sempre. A noi... Non è una battuta dalle 8 alle 22 ma no, è una... qualcosa in più. Sì, sì. Anche perché dopo la mente è sempre al pensiero cosa posso fare, cosa posso migliorare come posso venire incontro alle esigenze delle, delle, degli sì, utenti, dei maestri. Come in tutte le attività abbiamo aperto questa sera e abbiamo avuto la mala esperienza stamane di, di non avere la segretaria disponibile, quindi subito alla ricerca della sostituzione e fa tutto alla presidenza. E questa sera sta facendo tutto raggio alla esatto, segretaria e esatto. poi sta controllando, siccome è Covid manager, nel senso che sta facendo tutto quello che... Sono normative, ci vuole sempre un supervisore. Assolutamente, perché il Presidente è responsabile civilmente e penalmente di, quindi, di, di quello che si fa. Più Covid manager di così, nel non senso... Si può, non si può. Quindi cercare di impedire comportamenti scorretti che non ci sono, non ci dovrebbero No, no, no, no, veramente i, i luoghi sicuri sono, sono... Ma poi anche sono dei gestacci... Da, ah eccola, un ecco, po' di accoglienza, luoghi insomma. Di accoglienza. Eccola qua, parlavamo oh, di lei è a pazza. Buonasera Presidente. Ehi ragazzi, eccoci oh, qui, vi presento la nuova. Eccola ma ci sente qua. la segretaria? Ci sente? Non vi sente, no. Mannaggia, possiamo fare i complimenti? Ma Come si chiama? <ride> aspetta, vediamo. Te lo, te lo avvicino appena appena, lo senti così? Ciao, buonasera, ciao, ciao, buonasera, ciao. Buonasera. Oddio, Oddio aspetta che anche la batteria scarica. Come ti chiami? Ti chiami? Chiara. Chiara, Chiara. Chiara, Chiara, benvenuta nella famiglia della Bushido Palestra. Chiara, benvenuta. Chiara. <ride> bene, bene. Quindi, Presidente, stiamo vedendo la segreteria alle tue State spalle. vedendo i muri della segreteria, sta facendo un po' fatica. Eccoci qua. <ride> ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. fatta. Eccola, siamo, siamo. Alle tue spalle, vediamo la certificazione ECHIA del nostro dojo. Addirittura oh, della nostra accademia, la nostra scuola... L'hai visto? Shinryu, ...è riconosciuta dall'Europa come accademia del Jiu Jitsu. Lei yeah. non è okay. poco... Volevo fare gli auguri Ragazzi, in diretta sì, da parte tua, Sì, poi veloci veloce perché abbiamo... Sì, da parte tua, Presidente, alla figlio, Maristella Truppia, che è la moglie del maestro Spagnoli, che sì. oggi... Compi gli anni, quindi da parte dell'Uscito oh, gli auguri di buon compleanno da parte tua. Oh, ma assolutamente, tanti detto tanti tu di tanti farli. auguri. Eh. Me l'hai detto tu di assolutamente. ricordatelo. Assolutamente. Quindi... Bravo, caro. Bene, Grazie, È stata Grazie. una giornata dura oggi, meno male che ci sei tu. Io Grazie. e Chiara vi salutiamo, ragazzi, Grazie, basta. Grazie, Chiara. Adesso oh, non, vi, non ci sentiamo più. Il numero di telefono della palestra, maestra? 030 355 1240. Eh. Ecco, Chiara, parola la memoria che la prossima volta la devi dirlo tu. <ride> <sì. ride> Okay. Ciao ragazzi, no, no, ciao, tantino, ciao, tantino, ciao, ciao. ciao, ciao, I giovani sono sempre il fuoco, il fuoco che, alle, che, si, porta, si, che porta si. positività, che porta... Vediamo se è arrivato un messaggio. Adesso vedo che qui, ho visto che... la segretaria, capisco anche perché quella coda in segreteria non andava più avanti. E <ride> eh, che dobbiamo fare per fa... studiare due entrate. Volevo qua. farla io, volevo fare io. Ecco qua. Sono previsti altri Open Day come facevate prima? mi è arrivata adesso. E no, non è neanche una domanda da porre, certamente che sì, e ricominceremo a, a lavorare come abbiamo fatto sempre in questi anni, quindi in palestra sicuramente, ma anche fuori, anche fuori, anche al bar, day, anche all'aperitivo, anche alla è cena. è strutturato così, cioè scegliamo una giornata, di solito una giornata che la gente può, o sabato o no domenica, tutto il giorno, cioè vuol dire dalle, verso le 9 e mezza, 10 alla mattina, esatto. fino al tardo pomeriggio 18 esatto. in cui a ciclo continuo ci sono tutte le, le attività il quindi turno, uno esatto. fa il turno, faccio l'infermiere, faccio l'operaio, ho il turno, va bene vengo il pomeriggio, ho il turno, vengo la mattina è, è faccio il cameriere, faccio il cuoco, non posso, smonto vieni al pomeriggio, puoi provare certo, abbiamo tre sale dove possiamo far girare contemporaneamente tre attività e poi si parte come dicevi giustamente tu maestro Maurizio quando trovo il Jiu-Jitsu alle 9 alle 11 alle 13 alle 15 17 19 alle 21 vuoi non trovare vuoi non trovare un momento per metterti ...mezz'oretta per vedere, per vedere. Mm -hmm. vedere provare. Fai un ...e lo stesso con il resto fai una attività. prova in light mezz'oretta mezz in cui vedi i primi movimenti lo stesso per la light box sì, ma, ma soprattutto le attività abbiamo visto l'ultima volta che siamo riusciti a fare questa situazione gente che non se l'aspettava, trovare la sciamana, fermarsi, interessarsi e, e far parte poi di questo gruppo di meditazione, certo. meditazione. abbiamo noi stesso provato tutte le attività, tutte. dalla Kika, alla Wing Chun, alla MMA. Anche perché noi proviamo, andiamo a lezione dagli altri maestri. Ma ci mancherebbe, ma lo scambio è qualcosa di spettacolare. La crescita è importante anche perché abbiamo tutti maestri molto intelligenti, molto umili, che hanno grandi meriti, grandi palmarès, ma molto molto molto umili, che danno la possibilità a tutti. La, la situazione eh, che possiamo tradurre in parole povere è bello dire mi piacerebbe essere diplomato, mi piacerebbe essere laureato, per diplomarsi ci vogliono cinque anni di sudore, cinque anni di fatica, cinque anni di impegno, magari... Cinque anni di divertimento, ma devi passare questi anni e poi sostenere un esame, così come l'università. L'ho fatta ma è breve, tre anni di sudore, non è poi così breve, cinque anni tanto meglio. Ed è questo che certifica le situazioni, come la nostra certificazione. Certificare un'azienda come la nostra, certificare una scuola come la nostra, non è, mi piacerebbe essere certificato, domani mattina chiamo chi che sia, e sono certificato. In tipografia mi faccio stampare un qualcosa. Ci vogliono anni di duro lavoro, anni di collaborazione, di apertura mentale, studio sui libri, studio sì. durante gli stage, muoversi durante tutto l'anno in giro per il mondo perché si porta a casa cultura, si porta a casa... Qualcosa che poi dobbiamo cedere, siamo istruttori, dobbiamo so istruire. Che, so che hai partecipato a una call molto importante a livello mondiale, perché erano collegiati sì, da tutto sì, il mondo, sì, sì, sì, da tanti maestri di Jiu Jitsu che non vedono l'ora di venire a trovarci, grazie da Lorenzo, dalla regia, che stasera è attivissimo, quando c'è la lì anche lui anche viaggia, lui, viaggia. Eh, è sempre in soggezione quando c'è la Lia, invece stasera vedo che sogghigna da sotto sotto i baffi. Però vi stavo dicendo che erano presenti vari maestri da tutta la Nuova Zelanda, dall'Inghilterra, dal sì. Galles, dalla, dalla Francia, dalla Germania. Da dalla quel... Cambogia. Maestro. Dalla Cambogia, questa mi era sfuggita eh, la Cambogia. Abbiamo veramente un, un contatto internazionale molto molto molto forte. Questo grazie alla World Judicial Federation, con Budo Organization, a Shikai GSB che apre queste porte che sembrano cose facili, ma mettere insieme il mondo delle arti marziali non è poi così. Non è mai facile mettere intorno varie passioni, diciamo così, delle persone, vari stati d'animo eh, e però serve la diplomazia, serve l'abilità, serve la negoziazione, tutte cose che l'arte marziale ti insegna o ci dovrebbe insegnare il poter dialogare. Assolutamente, quindi dicevamo noi proviamo gli altri stili, le al altre arti marziali, gli sport vari, proviamo il pilates, perché no? Provate per credere. Le persone perfette non esistono, ve l'ho detto, non esistono, neanche ma i maestri di arti marziali perfetti non esistono. Non esistono, assolutamente. Quindi, però esistono le persone che hanno costanza, quello che ha fatto prima il nostro caposcuola, vuol dire so che caposcuola, è un esempio dell'università, è perfetto, tre anni, laurea breve la magistrale, ma non è finita lì, e poi no. chi ha studiato deve fare il master e dopo il master c'è la vita professionale, ma durante la vita professionale gli, gli ci sono i corsi di aggiornamenti, i corsi di formazione, perché… Lo spieghi, o... lo spieghi spesso Maurizio nel tuo lavoro, il lavoro primario, dove continuamente nonostante la tua posizione, là sopra fare corsi su corsi su corsi su corsi come dice sia l'attività tua sia la mia attività maestro o ti formi o ti fermi eh sì, sì, anche sì, perché eh, la tua attività che permette di andare in onda a questa, a questa rubrica come l'uno del pozzo c'è cioè lo sponsor LR che è la società madre di tutto mi dicevi che eh, sei stato richiesto da varie eh sì. cose segrete che non si possono sì, dire però un, parola, ma sì, grande prestigio perché sei stato richiesto per determinate cose di specializzazione per particolari che tu fai e sei stato richiesto, ma questo è dovuto a formazione, o ti formi o, o, no, o, o ti fermi, o come dico io, o ti distingui o ti estingui, eh, sì. o quindi, o oh, perché... <ride> Quante, quante, sì, sì. quante LR ci sono sì. anche più brave o ti distingui o ti estingui la stessa cosa nelle palestre hai voluto fortemente essere qui in TV e, e, e, e poi lo seguiremo fino a fine giugno ci saranno delle novità daremo uno piccolo spazio ai cronometristi certo, certo, bravo maestro Maurizio hai fatto bene li avremo a breve la federazione presidente. dei cronometristi eh. avremo una puntata speciale dedicata il 31 di maggio al presidente dei cronometristi con vari collegamenti da tutta Italia esatto e li avremo poi un piccolo spazio all'interno del Come la Luna del Pozzo, un quarto d'ora che dove ci porteranno notizie da tutta Italia perché qualsiasi attività sportiva ha bisogno di chi prende il tempo, tempo, il, il, tempo il tempo incredibile dalle mille miglia qua da Brescia a esatto, qualsiasi attività esatto, esatto. quindi avranno molto da raccontarci alla stessa corsa a piedi in bici e tutto tutto viene cronometrato. Il corso in montagna, sì. bicicletta, sì. il mountain bike, eh, sul lago, il nuoto, il cronometrare il tempo e c'è proprio una federazione che si chiama Cronometristi che è, è nazionale e quindi avremo l'onore di avere qui i nostri il, ospiti, nostri esatto, ospiti esatto. col Presidente, quindi grande puntata, grande idea del nostro Soc e della nostra Presidente e ci allarghiamo, facciamo conoscere il mondo della palestra. Dappertutto, anche esatto, esatto. nel backstage esatto. delle varie competizioni sportive. Ci mancherebbe, poi abbiamo aperto un sacco di, di, di canali qui a OLTV, adesso la Presidente mi sgriderà sicuramente perché non ricordo le giornate, ma lunedì siamo noi la luna nel pozzo, il mercoledì, il sabato, la domenica, domenica. il giovedì c'è Samurai. La tua trasmissione, Maestro Maurizio, sì? avanti di mercoledì. Mercoledì, andiamo a eh, mercoledì. Cioè, praticamente, praticamente il Maestro Maurizio dorme qui. Dorme well qua? TV. No, grazie a te dell'idea, ma le, le, le, siamo su Well TV, canale Sky 810, in streaming di in diretta sulla pagina della Bushido Palestre. siamo in diretta, su Facebook, e siamo anche sulle varie ricondivisioni. Ecco, quello che chiediamo... Dateci una mano, che state seguendo questa cosa, a ricondividere questa bellissima puntata di ripartenza. Dateci una mano a ricondividere la gioia della ripartenza delle palestre sulle vostre baccheche di Facebook, sulle vostre bacheche di Instagram. Condividete questa puntata perché date noi a modo, non solo a noi, ma a tutte le, le palestre di poter esatto, esatto. dare questo segnale positivo. Poi la chicca che ha inserito quel minuto di psicologia con la nostra dottoressa è qualcosa di... Quando poi lei ci è avvicina col collegamento diretto, se no ci manda quel minuto di riflessione, rivedete è un, è la puntata... Ha un sacco di riscontri, eh, su... Sì, sì è un sacco social. di riscontri anche perché danno questi stimoli di riflessione che sono importanti. Abbiamo visto sempre sul tuo stimolo, abbiamo avuto varie possibilità, varie cavalcate che abbiamo fatto, onorevoli, consiglieri sì, regionali, sì. il vice e sottosegretario della regione Lombardia, Presidente Rossi, avuto le forze dell'ordine dell col colonnello eh, che insegna la, la scuola casa. ufficiale di eh, Roma, dei, ca dei carabinieri. Dei carabinieri. Eh. Insomma, la carrellata è stata veramente ampia dal sì, punto di sì. vista di ospiti, di grande prestigio, ma soprattutto ci siamo sempre stati noi ci saremo ancora con voi, perché... L'importante è comunicare, l'importante è praticare, mercoledì saremo in palestra a praticare, a ritornare ad allenarsi, sì è vero, vado a camminare, faccio stretch, ma non è la stessa cosa allenarsi no, in palestra. No, no, è caricarsi di energia pulita, nuova, che ci dà la forza di affrontare le giornate con un sorriso e la carica che ci vuole. La ci, vuole la del, marziale, ci vuole la carica positiva delle marziale, ci vuole la carica positiva che ti danno anche gli altri. Quando si stanca ma mentalmente, ma certo, ma certo. quando il tuo compagno di, di allenamento... Ti riporta la presenza, ti dà nuova energia, a meno, questo quante, succede Quante volte, Maurizio, arriviamo in palestra distrutti da, da, da, dalla quotidianità da della nostra giornata e ne usciamo rigenerati. Eh sì, un paio d'ore di, di... Non penso ai problemi, ma penso a me stesso, penso a crescere in questo mondo fantastico. Men sano e sono... corpo sano. Esatto. Sì, esatto. è vero, sì. l'antico detto dei romani è così. Men sano e sì. corpo sano. In quelle due ore ricarico le batterie della mia mente nervose spirituali e fisiche, ognuno con le sue proprie doti, ognuno con le sue proprie caratteristiche. Avvicinatevi con serenità allo sport, alle arti marziali, alla Bushido palestre, troverete sì, sì. professionisti competenti che vi seguiranno, che vi danno modo di potervi esprimere, troverete anche la gioia di stare insieme. Si socializza ragazzi, si esce da quel tran tran che è casa lavoro lavoro casa. Quindi anche dal punto di vista familiare è importante. Abbiamo ancora qualche minuto. E mi fanno segno un minuto, quindi ce l'hai la, la frase? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho la frase, ce l'ho la frase maestro. Ed effetto, il presidente sarà contenta? Ma mi il sa, presidente non so se sarà contenta. Sa se, se sbagli la frase maestro Maurizio, 10 inflessioni. 10 inflessioni no, non, ce le, non ce le toglie nessuno, anche perché... poi ci il rinnovo cariche e sono spacciato, perché già qui il coordinatore lo vedo traballante. Comunque... Questa frase penso che faccia parte di questa puntata di gioia che volevamo trasmettervi e di felicità. Sempre dello grande scrittore Paolo Quello. Sono poche parole, ma vi invito a rileggere e rivedere questo video. Sono i piccoli avvenimenti giornalieri a fare la vita così spettacolare. È una bellissima frase. Vero. Sono i piccoli avvenimenti giornalieri a fare la vita così spettacolare spettacolare, sono le piccole cose che fanno le grandi cose, diceva sempre mio padre Marcello, non è Paolo quello, ma questa piccola cosa questa piccola gioia di ripartire le palestre che abbiamo voluto condividere con voi, farà la vita spettacolare a noi e a voi un abbraccio maestro, vuoi salutare? Buona serata a tutti, piccolo saluto ci vediamo in palestra, alla prossima ciao